Della nuova piscina comunale di Carpi si parla ormai da molti anni. È stato detto tanto sull'argomento, anche se non credo sia stato detto tutto. Qualche giorno fa ho avuto modo di seguire la registrazione audio della seduta del Consiglio Comunale in cui Tosi, l'assessore Tosi, ha risposto all'interrogazione del Movimento 5 Stelle sull'argomento e ho creduto valesse la pena tentare di fare il punto della situazione rispetto alla nuova piscina. Ci ho provato realizzando tre video che potete vedere cliccando qui sulle miniature oppure nel link che trovate in descrizione. Nel primo cerco di spiegare chi paga l'opera e cos'è il project financing. Nel secondo ho raccolto la testimonianza di un esperto in materia, Marco Tornatore, che avevo visto in una puntata di report andata in onda poco prima dell'estate. E nel terzo mostro il prima e il dopo dell'area verde che è stata distrutta per far posto alle nuove strutture della piscina. Vi suggerisco di guardare i video in alta definizione. Buona visione!